Esatto, ok, tutto come volevo. Eh sì? Sì, sì. per aver aderito a questo progetto per aver fatto da volontario per questo um, esperimento esperimento oggi andrò a fare degli esami un pochino um, su di te eh, che abbiamo sviluppato noi come team di ricerca quindi non avrai mai sentito parlare sarà assolutamente il tuo tempo e adesso comincio subito con il mio lavoro um, ti devo chiedere intanto uh, la tua data di nascita i tuoi dati uh, giorno Ok, quindi si, sì, scientificamente Allora, ehm, possiamo subito cominciare. Il mio primo strumento, il primo strumento che andrò a usare è questo. Lo so, sembra quasi vecchio proprio, sembra di anni e anni e anni fa. E il suo design è ispirato alla calcolatrice si usava veramente tanti anni fa eh, perché come ho detto mi ha sempre affascinato ma eh, è nuovo l'abbiamo progettato noi e è un oggetto che ti permette che mi permetterà di misurare allora intanto um, misurare la, le dimensioni del tuo viso le tue proporzioni subito a metterlo vicino al tuo viso in questo modo e comincio a prendere le misure allora della tua fronte quindi da un certo punto di vista Per il prossimo esperimento dovrai bere un liquido, non ti preoccupare, è molto buono, sa di pesca e fragole E questo qui, è bello rosso, ok davvero piacevole, non serve semplicemente a noi per andare ad analizzare meglio cioè Lo viso. Perfetto. adesso devo andare solo a controllare diverse cose ok? intanto prima mi metto, mi cambio gli occhiali per un attimo. Questo rumore di legno. Sì, è normale sentire questo rumore di legno? E la tua pelle? No, non ti o se qualcosa è diverso perché se qualcosa è diverso rientrerai diciamo in un'altra un Senti, non fa assolutamente male è solo per questo però non me li posso togliere Oh cool. Sentire leggerissimo calore, ora di che ne vado ad applicare una qui. some. ecco dei cambiamenti a livello strutturale che assolutamente saranno reversibili in un'ora quindi fra mezz'ora sarà tutto come se non fosse successo però nel mentre voglio andare a testare un'altra sua funzione questo è questo è un astuccio e se tutto va come deve andare secondo anche il tipo di pelle che hai mostrato dovresti reagire a certi colori ma reagire a certi colori cosa vuol dire? vuol dire che la tua pelle andrà a imitare come un camaleonte si, sì, tutta la tua pelle il colore che ha più vicino Ok, um, dai nostri studi dovresti essere sensibile a solo certi colori, quindi andiamo subito a testare. Allora, il primo che testo è rosa. Lo avvicino alla tua pelle. Vicino. E lo stesso identico azzurro dicessi un celeste un turche identico allora quindi aspetta che me lo segno positivo ultimo colore arancione però non abbiamo deciso di testare solo questi colori per dei motivi che non, non vi sto a spiegare comunque ha tutto un senso so che potrà sembrare strano ci sta, ci sta allora l'arancione è diciamo di ¡Malo! Oh, no. Ecco qua, eccola qua, allora, ok, e infine, ultimo strumento, andrò a passare leggermente sul tuo viso, in questo modo. Grazie di aver scelto di partecipare a questo esperimento, adesso come sentirai? Ma già molto meglio, sì quindi fra una ventina di minuti, massimo mezz'oretta, gli effetti saranno completamente spariti quindi potrai tornare a casa. Intanto ti chiedo di aspettare in sala d'attesa eh, finché un operatore non ti dirà che puoi andare. insegnarmi un po di cose ok osservando Ok. Bene, e adesso mi appunto un po' di cose ma tu. Puoi tranquillamente andare e in sala d'attesa puoi trovare tisane, acqua, uh, snack, ciò che, ciò che preferisci Anche delle riviste, ciò che ti serve per passare il tempo, ok? Va bene, io ti ringrazio da giusto mm -hmm.